cibi no? ovvero quei 5 cibi che amo più di tutti in assoluto e quelli che invece detesto che proprio non li voglio vedere neanche lontano un chilometro nuovo video in collaborazione ma con lei la quindi youtube paolina superstar no paola style <ride> paolina un bacio ti voglio bene sono proprio curiosa di vedere il suo video perché voglio proprio sapere che cosa non le piace <ride> perché le cose che le piacciono le conosco ma quelle che non le piacciono mi fatico che, che abbia 5 cibi che non amo però vabbè sono curiosa come sempre se state arrivando da lei a vedermi benvenuti nel mio canale benvenuti nel mio video spero che vi possa intrattenere un pochino e se invece non siete ancora andate da lei Andiamo a tutti insieme a vedere e a scoprire che cosa piace e cosa non piace a Paola. <ride> Sono curiosa e vorrei sapere anche i vostri gusti, per cui fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è il vostro cibo preferito e quale invece non vi piace. Perché davvero mi, mi interessa saperlo. Ma partiamo con la mia lista. Vi racconterò prima i cibi che amo in assoluto la follia e invece quelli che proprio non mi piacciono. Cibo preferito numero 1: eh, le capesante. Sapete benissimo che sono quei conchiglione eh, dette anche Saint-Jacques che solitamente si trovano gratinate al forno con il pangrattato, l'aglio, eccetera. Io ne vado letteralmente. Matta. mi piacciono tantissimo proprio perché hanno questa polpa dolce eh, sono, insomma, a me piacciono tanto mi piacciono fatte al forno più che col grattato, fatte semplicemente con un goccio d'olio e limone un po' di prezzemolo, un pochino di aglio e infornate e sono buonissime oppure fatte sul barbecue con una, magari una fettina di crudo o di bacon attorno però ovviamente adesso avete ragioni di dieta non la faccio però insomma io vado matta per le capestante è una di quelle cose per cui veramente non ho un limite cioè se me ne date 800 io ve le mangio tutte quante è vero che sono piccoline così e quindi si fa presto <ride> però davvero ne vado matta cibo preferito numero 2 la pasta sfoglia io veramente impazzisco per la pasta sfoglia mi piace tantissimo anche se poi in realtà per la salute è dannosissima perché ovviamente contenendo burro, sale eccetera Alzo i livelli di glicemia e di colesterolo in maniera assurda, ma soprattutto è cioè, la guardia in grassi di 20 kg. Io ovviamente non la cucino spesso, ultimamente poi non la sto mangiando da credo dal primo di gennaio sicuramente, ma anche da un pochino prima, e, però eh, prima quando mi capitava la facevo. facevo spesso torte salate perché per me era un modo per far mangiare la verdura elettra, quindi ma... Mascherandola con verdure, ricotta, eccetera Era un modo per farle mangiare proprio verdura Però ecco non era proprio sanissimo Diciamo, nemmeno Io vado talmente matta per la pasta soia Che potrei prenderla, metterla nel forno e mangiarla Così com'è, anche con, senza niente Perché proprio mi piace il sapore Ma ne vado proprio matta Sono una, una cosa assurda Ovviamente la evito come la peste in questo periodo Cibo preferito numero 3 i ravioli, i tortellini Da buona emiliana Vuoi non farmi mangiare i tortellini? Ovviamente sono sulla lista eh, Sono tra i, miei, tra i piatti che in assoluto adoro Ma io amo tutte le paste ripiene Quindi i tortellini, i ravioli ehm, Dumplings cinesi Quelli russi che non mi ricordo come si chiamano Io veramente li adoro Vi racconto questo aneddoto Sono stata a Hong Kong con uh, un'amica E... Uh, siamo, insomma, Hong Kong è disseminato di questi posti, ci cioè sono delle vie lunghissime con questi posti dove si possono mangiare H24 i dumplings. La cosa bella di Hong Kong è che, ovviamente, essendo una città molto mm, metropolitana, quindi molto a livello di gente, mm, come dire, eh, mi viene la. Là... La parola in italiano eh, di gente che va a lavorare camminando, che si fanno proprio chilometri chilometri a piedi. Eh, la cosa bella è che loro pagano con la carta prepagata della metropolitana, loro hanno questa mh, tessera che si chiama Octopus. Eh, che è tipo la oyster card eh, londinese sapete quella che si usa proprio per pagare i mezzi eh, pubblici di Londra e praticamente con questa octopus card voi potete pagare la metropolitana ma anche i posti dove mangiare i posti sotto la metropolitana comunque quelli che sono convenzionati con questo tipo di carta è un'idea geniale secondo me perché, per cui tu sei alle 3 di notte sei in giro per Hong Kong e c'hai fame con la tua tessera non hai soldi dietro mai la tua octopus card se hai messo sui soldini prima, puoi andare a mangiarti i dumplings. La cosa divertente è che io, non, per me, ogni occasione era buona per entrare a mangiare veramente ne avrò mangiati in una settimana: 800 kg. Perché ne ordinavo bizzeffe perché li volevo assaggiare tutti. C'era la mia amica, diceva: No, è lei quella che mangia, non mangio io, è lei quella che mangia. La vedete qua cicciona? Oh, eh, a me piacevano. <ride> vi devo dire eh, ovviamente la mia amica lo diceva ridendo eh? non era offensiva nei miei confronti però eh, veramente io ne ho fatte una gran scorpacciata soprattutto di quelli con gamberi che in assoluto mi piacciono di più cibo preferito numero 4 cioccolato fondente scusate se guardo sotto ma perché me ne sono appuntata perché in realtà ho tante cose che mi piacciono e tante cose che non mi piacciono quindi ho segnato proprio le 5 proprio in assoluto che che mi piacciono e che non mi piacciono però me li sono a puntare. dicevo cibo preferito numero 4 il cioccolato fondente io sbarello per il cioccolato fondente Ne posso mangiare a chili E più amaro è più mi piace eh, Anche la, la cioccolata calda Quando la faccio la faccio proprio col cioccolato fondente La faccio fondere è, è una meraviglia Io veramente lo adoro Quando vado nelle fabbriche di cioccolato Mi attacco alla fontana come se non ci fosse no, ma, domani e mi va benissimo Perché sono l'unica che si attacca alla fontana Nel al cioccolato fondente Perché a voi tutti piace il cioccolato al latte Io invece esco, me lo odio mi puffo nella la fontana quella di cioccolato fondente infatti secondo me ma forse saranno felici perché finalmente qualcuno si mangia il cioccolato, non lo so comunque sia, lo adoro, lo strano cibo preferito numero 5 last but not least come si dice in inglese eh, sono le fragole io in questo periodo le mangio ne mangio a chili, anche se devo stare un po' attenta perché a volte mi danno proprio ehm, mi viene fuori proprio una specie di diaritema di e quindi devo stare, mi fanno reazione probabilmente sono un po' intollerante però le stra amo una cosa che mi piace tantissimo mangiare eh, è quella di fare una coppetta di fragole semplici con sopra lo yogurt bianco e un amaretto sbriciolato. In realtà eh, la ricetta originale prevede di usare il Muller, ma ovviamente, o come dice la mia collega Paola, Oviamont, oh, e lei sa da chi ho preso la ricetta perché ce l'ha data una nostra ex collega, Oviamont oh, io il Muller per ragioni di... Dieta non lo mangio e quindi eh, vado di, di yogurt normale Però vi assicuro che è buono lo stesso Anzi a me piace perché è meno zuccheroso Passiamo invece alle cose che non mi piacciono Parlando di zuccheri, le cose che a me in assoluto non piacciono sono le cose dolci Lo so che vi sembrerà strano Però è così, io non amo le cose dolci Non amo i dolci Non faccio dolci, ne faccio pochissimi E sempre, quasi sempre Come dice mio marito Amari Perché non ci, ci metto pochissimo zucchero eh, io tutte quelle torte di creme, cremine, panna, pannine, tutte super imbottite, farcite, zuccherose, non le tollero, non mi piacciono, non, non le amo eh, l'unico dolce per cui faccio eccezione è la crostata se fatta in casa Um, con marmellata fatta in casa ovviamente e eh, il panno cioccolato dei francesi per il resto non mi piace niente ma il panno cioccolato perché? sapete cosa c'è dentro? bravi, il cioccolato fondente e la pasta sfoglia e sono le uniche due cose dolci che mangio per il resto veramente lo evito come fuoco però proprio non mi piace non mi, mi dà proprio la nausea un altro cibo che io amo quindi cibo che odio numero 2 sono i patè il patè di tutte, le, di tutte le salse, fatto in qualsiasi maniera, anche quello di olive, non mi piace. Non mi piace la consistenza, non mi piace il sapore. Il patè di fegato non mi piace perché contiene frattaglio, che è un'altra cosa che io non mangio. E quindi, no. Se volete fare un dispetto datemi del patè. Cibo che non mi piace, numero 3. Non mi piace il miele sempre rifacendoci le cose dolci però col miele ho un discorso particolare perché mi fa proprio star male mi, dà, mi fa venire mal di testa e anche l'odore mi dà la nausea proprio mi, mi, ecco. quando vado a prenderlo per Elettra l'apicoltore lo sa, io lo chiamo prima e mi faccio fare il pacchettino lui me lo mette fuori dalla porticina perché io lì non ci entro, manco morta e quindi io gli faccio bonifico prima e lui mi fa trovare il pacchettino fuori e passo al ritiro e andale perché proprio non ce la faccio mi dà proprio fastidio l'odore la cosa divertente è che tutti sapendo che io amo creme, cremine spacciugamenti e varie, immancabilmente mi devono regalare la crema al miele o quello al miele o quell'altro al miele che io odio e quindi niente io poi le regalo ad altri perché proprio non tollero il miele cibo che non mi piace il numero 4 i broccoli i broccoli non li posso proprio vedere eh, non mi piacciono non uh, non mi piace il sapore mi fa venire mal di pancia come tutte le crucifere ma questo è un problema che ho proprio con le crucifere in generale però il broccoli è proprio il sapore l'odore mi dà il volta a stomaco ma anche se li camuffo sapete che si fanno magari con la salsiccia piuttosto che la polpetta. no, proprio. No, i broccoli no mi ultimo cibo che io detesto e questo è quello che detesto più in assoluto per cui se proprio volete farmi un dispetto e non volete più vedermi mandatemi questo sono le lenticchie io non sopporto le lenticchie le odio ma veramente in una maniera assurda cioè non le posso vedere non mi piace il sapore però mia mamma da piccola mi obbligava a mangiarle e quindi lei che le faceva tutti che andavano amati per queste cavolo di lenticchie perché lei le faceva così buone sembra mi obbligava a mangiarle e eh, finché una volta, capitò, mia mamma era molto severa con l'educazione a tavola e col cibo e eh, praticamente io non volevo mangiare queste cavolo di lenticchie e lei mi obbligò a mangiarle io mi sono rifiutata e quindi mi disse guarda se non le mangi è perché non hai fame quindi eh, puoi andare ehm, puoi ritirarti non, non... per oggi hai finito di mangiare va bene alla sera vado per fare la cena e mi ritrovo lo stesso piatto di lenticchie del mezzogiorno e io che siccome ero testona, sono testona, ho detto no non le mangio, non mi piacciono, mi fanno proprio schifo e mia mamma oltre a avermi cazziata perché ho detto che mi fanno schifo e non si dice che fa schifo il cibo perché il cibo è un duolo di Dio, e vabbè, aveva ragione, ehm, mi disse che quella era la mia cena quindi se avevo fame dovevo mangiare quel che c'era e io mi sono impuntata e ho detto, no, non le voglio mangiare. E lei mi disse, va bene, allora vuol dire che non hai fame, puoi andare. E non mi ha dato niente da mangiare, ve lo giuro. Il giorno dopo, a mezzogiorno, non vi sto scherzando, mi sono ritrovata allo stesso piatto di lenticchie. Ormai avevo fame, perché mia mamma era dell'idea che se avevi fame mangiavi qualsiasi cosa, anche i sassi, ehm. Mi sono mangiata con fatica questo piatto di lenticchie senza neanche masticarlo, proprio mandandolo giù a cucchiaiate così, sforzandomi, sono stata male perché ovviamente non ho digerito e ancora adesso se io posso non le mangio perché mi ricordo di questa cosa. Quindi messaggio per le mamme, non obbligate i vostri figli a mangiare cibi che detestano, è giusto insegnare loro a non sprecare il cibo e ad apprezzarlo, per carità non, non discuto, ma se hanno proprio un cibo che non amano e non tollerano non forzateli. Mia madre questo sistema con le lenticchie l'ha adottato più di una volta, non l'ha adottato solo quella volta lì però ragazzi, il risultato è che io tutt'oggi, se posso, dare fuoco a tutte le lenticchie che vedo, ma proprio mi, mi urta vederle anche nel sacchetto al supermercato, vi dico solo questo, è proprio al cibo che in assoluto detesto di più. E niente, questi erano i miei 5 cibi sì e 5 cibi no. Eh, adesso sono curiosa, voglio andare a vedere quello di Paola, quindi andiamo tutti insieme di là e vi auguro una buona serata e fatemi sapere qui sotto cosa piace a voi e cosa non vi piace perché sono proprio curiosa e vi mando un bacio ciao alla prossima